Ok, da dove inizio? Ho cambiato casa Qualcuno comunque dovrebbe dire che cambiare casa non è come nei film Avete presente? Ma questa casa è bellissima, la prenderò a qualsiasi costo Perfetto, è sua Ecco, la realtà è un po' più così Ma questa casa è bellissima, la prenderò a qualsiasi costo Perfetto, è sua Però prima ci sarebbero 2000 euro di anticipo, 1000 del mese corrente e 1000 di deposito Mi scusi, è vivo? Per non parlare della tortura infinita di andare a vedere scantinati spacciati per appartamenti Secondo me le persone all'inferno vengono torturate così mm, Interessante sei, sei, sei, Pronto, Satana? Ciao, sì, sono io Senti, ho in testa la ropetta che farebbe proprio il caso tuo come le dicevo sostanzialmente al telefono, e questo è un ampio monolocale. Come vedete, c'è la zona cucina, c'è l'armadio. Ma ah, questa è tutta casa? Pensavo fosse solo l'armadio. Vabbè, dai, una volta prese le chiavi, la strada è tutta in discesa, no? No, perché c'è il trasloco. Le luci, Babbo Natale, i sassi. Che poi quando devi imballare la roba, trovi le cose più impensabili che credevi di aver perso: tipo il tozzaino dell'asilo, tutti i diari delle superiori, il telecomando inghiottito dal divano, i gioielli della corona d'Inghilterra. Di ma perché sono qui? E tonnellate di appunti universitari tuoi o che hai comprato fotocopiati in copisseria o che hai preso in prestito e mai restituiti? Avresti potuto comprarli sullo store di scuola.net, avresti risparmiato un sacco di carta e di soldi! Sciocco! Ti è per il futuro. Trovi il link in descrizione. Già, è come se non bastasse addirittura fare il cambio di utenze. Un'altra tortura, praticamente. Oh, sei a più appunti, sì. Pronto? Buongiorno, vorrei aprire una nuova utenza di energia elettrica. Ah ma guardi è molto semplice, Devi chiamare l'800991111111 Sì? E chiedere dell'assistenza destinata ai nostri sì? clienti. Dopodiché po chiede a... No, no, no, sì. una se può, può parlare un più piano? Il del supporto oh. tecnico che oh. le permetterà di avere il link con il numero da chiamare per richiedere la cultura che c ovviamente verrà presa in carico solo il quattordicesimo giorno del primo... Vabbè dai, almeno in tutto questo casino c'è sicuramente il supporto dei parenti. O no. Mamma. Nonna. Questa è casa mia. Carina Però è sporca, eh No, oh, bella, bella Ma le altre stanze? No, è solo questa Pure piccola? Vabbè, qua butti giù tutto ci cioè fai il salone doppio Da retta nonna da retta nonna Veramente sto in affitto Ma poi dove dormo, scusa? Tra l'altro pure il lavandino perde Eh, lo so, signora Mi astimo modelli asiatici Sono un casino, guardi Qua è un lavoro nemico da poco, sa? E poi lo farei pure io Il salone doppio, sa? Scusi, ma lei chi è? Oh, vabbè, credo di aver reso l'idea voi invece avete avuto esperienze di traslochi traumatici? Non lo so, scrivete le vostre esperienze qua sotto e già che ci siete lasciate un like se il video vi è piaciuto. Pronto? Salve, la chiamiamo in marito la sua richiesta. Che poto darebbe dare l'assistenza ricevuta?